giorno 1 della nuova era. Non sono in grado di stabilire l'ora esatta, quindi mi regolerò per convenzione da questo momento in poi in base ai cicli di veglia. La fuga nel bunker è stata piuttosto precipitosa, ma è andata a buon fine. Nella concitazione del momento devo essere caduto battendo la testa. Grazie al cielo però sono riuscito a chiudere la porta tenuta stagna, prima di perdere i sensi.